ciao voglio parlarti dell'utilizzo dei neon UV germicida all'interno di quelle che sono le cappe all'interno quindi dei dispositivi di protezione collettiva questo perché eh, spesso e volentieri vedo tantissima confusione quelli che sono gli operatori, proprio su quella che è la funzionalità del neonovigermicida delle proprie cappe e eh, realmente non sanno come agisce il neonovigermicida e quando agisce e perché agisce, quindi eh, domande del tipo se ha senso montare un neonovigermicida sulle cappe chimiche piuttosto se è pericoloso il neonovigermicida per quello che può essere un operatore quando è pericoloso il Neon UV, o di quanto sostituirlo, che tipologia eh, di, di Neon UV utilizzare piuttosto, insomma tantissime domande inerenti a questo che è il, il Neon UV che vengono poste però eh, insomma mi sono reso conto che veramente queste domande eh, sono fatte sempre su nostra richiesta cioè l'operatore in generale accende l'UV e ha finito cioè per lui è eh, a fine giornata accendo l'UV allora quindi eh, premettendo una cosa i NeuroVigil ermicida, da questo punto di vista, questo perché mi è capitato eh, di sentirlo, eh, non vengono utilizzati sulle cappe chimiche. Quindi, al di là che è difficile trovarli perché se non è impossibile perché i costruttori non li montano proprio, ma ho visto delle manipolazioni delle cappe, cioè ho visto degli operatori che hanno fatto installare da assistenze tecniche, tra virgolette tutto sono secondo me tranne assistenze tecniche che compiacenti che non dicono mai di no al proprio cliente invece ogni tanto avete bisogno di sentirvi dire di no e secondo me è corretto che vi sentiate dire di no da un, quello che è un professionista se state andando incontro a, a qualcosa che vi può fare del male e queste assistenze compiacenti hanno montato e li hanno montati i neon UV all'interno di una cappa chimica eh, perché potevano essere magari sapevano che il neon UV doveva essere utilizzato per un discorso biologico ma eh, hanno destinato male la K, cioè nel senso che la K, siccome avevano quella, avevano una K chimica. Non hanno fatto né più né meno che dire Ok, mi manca il neon UV germicida, così diventa una cappa biologica. E ho fatto il mio. Il pianale già ce l'ho. Accendo la cappa quando la accendo bella, si accende e quindi aria fuori, aria dentro. Mo qual è il meccanismo? Non è tanto importante. Allora eh, a posto. Ora ho la cappa che, che fa il, il compito che, che mi serve a me, e magari ci faccio anche eh, qualche lavorazione by azard di, di massima pericolosità. E eh, questa è un po' quello che mi è capitato negli anni di vedere per fortuna sempre meno spesso e queste modifiche non avvengono all'ordine del giorno e per fortuna qualche assistenza compiacente di questo tipo eh, si è tirata un po' fuori o i clienti hanno imparato a riconoscerla e quindi Mm, insomma, eh, si sono, sono migliorate un po' le cose da questo punto di vista eh, mi ricordo tempo fa, adesso per uscire un attimino fuori da quello che sono i neon eh, sempre rimanendo in K biologica c'era una K piccola senza fare nomi che verticale, verticale, flusso verticale, ma era una cappa in classe 100 in realtà quasi tutti i laboratori avevano solo cappe in classe 100 quindi diciamo in prima classe per, per capirci rispetto alle classi 2 che attualmente sono in commercio e che vengono ormai vendute le classi 1 credo che andranno a sparire comunque perché le lavorazioni che possono essere fatte sono veramente basilari e queste cappe quando poi è entrata l'obbligatorietà soprattutto per quelli che sono i laboratori di avere almeno una cappa in classe 2 e per classe 2 si intende protezione prodotto, protezione operatore, protezione anche dell'ambiente e queste cappe ovviamente erano delle cappacce, insomma delle, delle cappette e non, non erano state predisposte perché quando erano state vendute comunque non c'erano neanche questi requisiti eh, in un laboratorio e un po' le assistenze compiacenti, un po' i clienti sprovveduti e eh, sempre con questo fare di sempliciotto, ecco chiamiamolo così, di grossolano, di, di arrabattare e mettere toppe su toppe, eh, hanno pensato bene di farsele modificare, fargli mettere un pannello sul fronte del, della cappa, perché in realtà la, diciamo queste cappette avevano un fronte cappa molto aperto, quindi molto ampio, e le cappe in classe 2 in genere hanno invece un fronte di circa 25 cm ed è fisso e vincolato, se viene aperto, se viene eh, modificato questo praticamente dovrebbe andare in allarme o comunque sia non viene più garantita quella che è la famosa barriera frontale di protezione operatore eh, e del prodotto quindi queste cappe non l'avevano hanno fatto, beh, pensato di mettere del plexiglass perché plexiglass o vetri in genere però più plexiglass con delle cerniere quindi il massimo della sterilità e eh, portare semplicemente a 25 cm l'apertura come è nelle classi 2 quindi la classe 1 così è diventata classe 2 questo facilissimo insomma prezzo, eh, chiunque la, lo poteva fare piccolo dettaglio insomma in realtà ovviamente non, non è cambiato nulla se non alterare una cappa e andare ad alterare una cappa significa perdere anche le conformità vi ricordo che andare a modificare una cappa nella sua struttura vi eh, rischiate di portarla a diciamo, avere delle conseguenze dal punto di vista di conformità CE che hanno e certificazioni varie, TUF che magari possono avere le cappe e quant'altro quindi il consiglio è non modificare mai la cappa ma ponderate bene all'inizio l'acquisto Detto questo, insomma, eh, per dirvi che c'è tanto sul mercato da, tantissimo del quale discutere. Per quanto riguarda le cappe eh, in generale biologiche, quindi, eh, vengono vendute o venivano vendute, adesso mh, probabilmente piano piano si andrà anche scemando da questo punto di vista, ma eh, con quelli che sono i neon UV germicida. Perché vi dico scemando? Perché eh, l'utilizzo del neon UV germicida è un qualcosa che secondo me dà una fals falsissima percezione all'operatore di lavorare in sicurezza perché vi dico questo? perché eh, l'utilizzo del Neon UV eh, o meglio l'efficacia di quello che può essere la sterilizzazione da parte del Neon UV germicida nei confronti di quelle che possono essere delle cellule avviene nel momento in cui eh, c'è un contatto diretto quindi il Neon UV emette la sua luce per farla pratica e questa luce ha un'azione diretta quindi direttamente colpisce quelle che sono eh, i microorganismi. in questo contesto sempre che l'UV sia efficace non ci sia perché poi comunque nel tempo perde un po' questa, questo suo potere, e eh, va a colpire quello che è il microorganismo direttamente e, e lo uccide, quindi va a diciamo, inficiare su quello che è il DNA e incide eh, su quello che è il microorganismo uccidendolo. Ma se all'interno della cappa abbiamo praticamente delle zone d'ombra, tutte quelle zone d'ombra che ci sono in realtà non verranno coperte dal raggio dell'UV quindi non verranno illuminate ecco, diciamo così da quello che è l'UV quindi tutta quella parte che non è illuminata dovete assolutamente essere eh, sul pezzo come si dice cioè capire di cosa stiamo parlando perché quella parte è una parte che non viene assolutamente sterilizzata dal vostro UV allora uno pensa sgombro il piano è tutto a posto no, non è solo il piano e quindi ovviamente quello che se lascio una piastra e sotto la piastra non verrà decontaminato eh, cioè, è normale questo è un discorso dove magari ci sono i forellini della cappa eh, perché la cappa ha flusso laminale verticale magari ha dei forellini un piano forellinato piuttosto che un piano liscio quello che è e eh, in quei forellini se il Neon neonuvì ad esempio eh, ce l'ho montato sul fronte e ho i miei forellini una zona me la illuminerà sicuramente ma l'altra zona si creerà un'ombra il sottopianale è in ombra eh, gli angoli sono in ombra abbiamo visto per esempio cappe che mh, un po' più vecchiotte che montavano gli uv eh, all'interno di quello che era il, un pannello eh, sul fronte della cappa, che era un pannello di sicurezza, che ancora ci sono queste cappe, eh, qui ancora esistono, ancora funzionanti e quant'altro. So, noi stiamo parlando della preistoria, sono cappe magari preistorie, ma non, non della preistoria in termini di utilizzo, perché ci sono in, nei nostri laboratori. e Questo pannello sul fronte aveva una grandissima difficoltà per gli operatori, siccome è pesante, è scomodo e tante cose, eh, si andava a rompere sempre il Neon V. Quindi, quando l'operatore andava a utilizzare eh, il Neon V e quindi doveva montare questo pannello di sicurezza sul fronte che serviva eh, proprio per far sì che l'operatore non utilizzasse il neon uv mentre utilizzava la K, e qui perché ovviamente tappandolo con un pannello non era possibile utilizzare la K, non è possibile utilizzare la K, ecco che eh, l'operatore è in sicurezza da questo punto di vista ma nel fare questa manovra spaccava regolarmente il neon uv allora la casa madre che ha fior, fior di ingegneri che ne capiscono, eh, che ha fatto? Ha messo una rete protettiva, pro metallica davanti al Neon UV. Ecco che il pannello quando andava a sbattere, sbatteva la rete protettiva e il Neon UV è intatto, non si eh, è mai più rotto. Cioè, proprio, bisogna proprio sbatterlo eh, con, con cattiveria per far rompere questo neon Neo V'tat il compito è stato svolto egregiamente, no? Quindi abbiamo un problema, il Neon UV si rompe e okay, il problema è risolto, il Neon UV adesso è protetto, ha cioè una bella gabbia ma non abbiamo, abbiamo reso inutile, superfluo, inefficace, insulso, non lo so, diamogli qualsiasi tipo di aggettivo eh, questo Neon UV interno alla cappa che è stato montato, è costruito e studiato che per uno scopo cioè non era per far illuminare la cappa di violetto ok? Perché? Perché ovviamente questa griglia posta sul fronte va a generare, una volta acceso il neon UV, una maglia romboidale su tutta quella che è la superficie interna della cappa, che crea quindi questa zona d'ombra dove non c'è contatto tra eh, l'UV e eh, quello che è il microorganismo. Quindi lì le nostre unità formanti colonia proprio dei parti fanno tranquillamente, cioè crescono, proliferano, si divertono quindi vi rendete conto come eh, questa... non so come chiamarla, questa noccialanza dal punto di vista di, di quelli che sono eh, dei costruttori di cappe per risolvere, ottemperare eh, una problematica ne hanno creata in realtà un'altra ancora più grande quello che dico io è che comunque il problema è di falsissima percezione di avere una sterilità eh, di quella che è la K quando in realtà non, non c'è assolutamente questo è proprio il caso estremo cioè nel senso di avere la griglia e, e ce ne sono migliaia di queste cappe in commercio quindi è pieno e probabilmente anche la tua lo ha quindi fai caso a vedere se eh, a volte era sul, sul pannello ma eh, spesso hanno fatto la stessa cosa anche con un UV che sono montati all'interno della cappa e che non eh, proprio in realtà non, non poteva avere urti questi un neon UV. Cioè insomma l'operatore deve essere veramente sbadatissimo nel muovere quello che sono la, degli strumenti non so per riuscire ad arrivare a un neon V in fondo alla cappa messo sul fronte che però hanno grigliato anche quello e quindi lasciati dire che quando se il tuo neon V ha una griglia non serve proprio a niente quindi il mio consiglio è non lo accendere proprio perché non serve proprio a niente ok? piuttosto disinfetta completamente quella che è la tua cappa con dei prodotti un po' più di qualità e portando, insomma, portandola a un pulito disinfettato ben fatto ad ogni passaggio quindi eh, inizio lavoro, fine lavoro, cambio di quelle che sono le lavorazioni o gli operatori o quando c'è un, un evento straordinario questo anche del, diciamo, del pianale sotto ovviamente rimangono delle superfici che sarà difficilissimo andare a a decontaminare noi abbiamo un servizio proprio di decontaminazione di quelle che sono le cappe per intero che facciamo poi tutte le volte quindi la nostra assistenza ogni volta che interviene sul campo decontamina completamente la cappa perché siamo molto egoisti quindi partiamo da da questo perché non vogliamo farci del male e quindi i nostri tecnici disinfettano, decontaminano completamente la cappa eh, con un'azione di vapore legato al disinfettante proprio per essere certi che prima di inserire i nostri strumenti prima di fare qualsiasi lavorazione prima anche di pulirla a mano perché poi viene anche pulita a mano un'azione ben fatta di questo tipo porta anche i piccoli, anche gli angoli, anche i punti meno accessibili a mano a, insomma a una sterilità da questo punto di vista quindi veramente zero unità forma anticolonica che per noi vuol dire eh, sicurezza, salvezza e quant'altro e eh, per voi ovviamente è, è idem quindi eh, per tornare ai nostri uv vi rendete conto come ci sono delle problematiche legate anche stesso alla cappa io ho comprato una cappa nuova ma che ne so io io sono l'operatore, sono il tecnico, faccio tutt'altro invece in realtà dovete informarvi in realtà eh, non prendete per oro tutto quello che viene detto o quello che viene fatto stesso anche quello che vi dico io andatevi a documentare eh, andatevi a vedere un attimino quelle che sono le realtà perché nel momento in cui qualcuno vuole vendere qualcosa capite da chi state comprando e se c'è la competenza dall'altra parte perché altrimenti vi rischiate di, di trovarvi in difficoltà ripeto, una banalità del genere e quel neon UV all'interno di una cappa che avete comunque con la griglia lo state pagando eh, e neanche poco per poi non utilizzarlo, avere una falsa percezione che senso ha? piuttosto non lo comprate cioè magari la cappa è buona così com'è senza il neon UV quindi io sono molto pro al fatto del, eh, di non utilizzare completamente gli UV lo continuo a dire e lo continuo a ribadire proprio per questa falsa percezione perché poi vuoi o non vuoi gli operatori che entrano nella routine quotidiana eh, con eh, questo utilizzo del neon UV magari si sbragano come si dice si si appiattisce un po' la, la, la, quella che può essere <coughs> la soglia della sicurezza no? Del, della, della paura mettiamola un po' come, come vogliamo e quindi da questo punto di vista il tecnico va più tranquillo magari sa che ha acceso il neon UV, che ha sterilizzato la cappa e quindi va più sereno in realtà non, sereno non può stare quindi se ha lavorato con un batterio fino a poco, poco prima o con qualsiasi altra cosa sicuramente se lo ritrova lì felice e contento eh, un'altra cosa volevo dire sulla parte se proprio volete utilizzare questi freneti UV attenzione a, al tempo di esposizione degli UV eh, decidete di accenderli ci sono delle cappe molto più innovative che a 15 minuti in genere li staccano 15-20 minuti staccano quello che è eh, il funzionamento dell'UV, li spengono quella che è la cappa ma ci sono cappe molto più vecchie insomma standard che questa tempistica non la danno e vi la mettono in una condizione in cui voi accendete il neon UV per praticità o oh capisco eh, prima di andare via e sta acceso magari 8 ore la notte allora dovete comprendere che il neon UV funziona per 15-20 minuti dopo quei 15-20 minuti se aveva modo di fare una situazione di sterilizzazione l'ha fatta se non aveva moto perché ha la griglia, sono vecchi, eh, perché ci sono, eh, avete lasciato all'interno del materiale che ha creato ombra. Per, per vari motivi. Non, insomma, non avete pulito. Per esempio, il neon V, perché spesso e volentieri nessuno pulisce il Neon V e si crea uno strato di polvere sopra il Neon V, che anche quello eh, va a battere no, il, il buon funzionamento. Comunque, se c'è una serie di elementi dopo eh, 15-20 minuti, se sono stati fatti, eh, tutto è stato fatto in un modo corretto, allora ben venga ma tenerlo 8 ore non ha assolutamente senso 8 ore voi andate anche a polimerizzare quelle che sono le, le componenti che ci sono all'interno, no? le parti plastiche di, di quello che, sono che ci, si trovano all'interno della cappa piuttosto che eh, i filtri EPA andate a rovinare quelli che possono essere i filtri EPA montati sulla vostra cappa cioè ci sono proprio una serie di difficoltà eh, che andate a generare, a creare nel momento in cui lasciate 8 ore il neon UV acceso anche considerando il fatto che poi andrà sostituito molto più rapidamente nel tempo eh, quindi anche un costo notevole oppure magari state solo accendendo una luce violetta che di sterilità insomma non, non sa più neanche come si scriva quindi, eh, questo per dirvi e ritornare su, un, su questo discorso del NEON NeonV, che secondo me è inefficace, eh, viene usato male, eh, i costruttori ci sono messi, anche loro ci hanno messo del loro e quindi non vi aiutano perché ve l'hanno grigliato. Nel momento in cui eh, grigliate il NEON NeonV o eh, fate mettere mano ai vostri tecnici se fa, fosse fattibile questa è un'alterazione che invece la, potrebbe essere fatta perché comunque di, non si tratta di una vera e propria alterazione ma rimuovere quella che è la griglia ripeto sempre se volete per forza questo benettono neon UV accendono eh, 20 minuti al massimo al giorno quindi quando state andando verso la fine della la vostra lavorazione lo accendete date quella che è la parte di eh, attenzione a non stare davanti a neon UV bruciano quelle che sono le retine eh, gli occhi quindi non li osservate direttamente e eh, ovviamente ci può, ci può essere anche la rifrangenza sul piano e quant'altro quindi eh, i vetri sono schermati in genere dovrebbero essere schermati sulle cappe proprio per i raggi UV che sono UVC in questo caso ma eh, non lo darei per scontato al 100% e quindi eh, perché esporvi cioè, evitate tempo fa qualche tempo fa è successo che un ragazzo a Napoli eh, si è bruciato la retina degli occhi ho saputo indirettamente non era un qualcosa che seguivamo noi ma è eh, un qualcosa che insomma è capitato perché si è seduto davanti a una cappa questa era una cappa che aveva il neon V bellissimo eh, sul, proprio all'interno, proprio sul fronte de, de, dell'operatore, eh, non aveva una sorta di controllo niente. Ha acceso il neon UV al posto del neon luce e ha lavorato. quello che ho capito, insieme al neon UV, insieme al, e con il neon luce, e eh, questo ha creato dei, dei grandi danni. Eh, quindi, insomma, mh, considerando che non aveva proprio senso, in questo caso è l'inesperienza che paga e non essere seguiti, non c'è nessuno che che poi in realtà su tante cose mette in bocca e, e si prende un po' le responsabilità oggigiorno è difficile anche trovare persone che dicono ma che cavolo stai combinando smettila non è questo il modo di, di lavorare non devi farlo piuttosto eh, perché pochi sanno poco cioè si sa quel poco ognuno si cura il suo orticello però poi alla fine bisogna andare un pochino avanti ecco perché continua a dirti formati, informati, eh, leggi i nostri articoli, i miei articoli guarda i video se ti viene più facile, più comodo eh, assolutamente iscriviti ai corsi quando teniamo i corsi perché live è sicuramente più interessante ma non smettere di formarti e informarti su una tematica che è quello dell'utilizzo eh, nel modo corretto delle cappe e, e vari accessori in questo caso come il neon UV eh, che è il, il tuo pane quotidiano, è il, la tua arma, cioè è il tuo strumento tutti i giorni tu eh, hai un'armatura che è questo dispositivo di protezione collettiva ma tu non lo sai usare quindi è un'armatura forellinata do, dal quale eh, praticamente ti potrebbero trafiggere un momento all'altro <ride> ho, ho, ho detto tanto anche su questi Neon UV, spero che ti sia stato, siano stati eh, utili queste informazioni e approfondisci sull'articolo che c'è proprio sui Neon UV, e qualsiasi cosa insomma commenta e dammi un tuo feedback grazie